Ok ragazzi intanto che le andiamo Prima di dirvi anche la sfida Voglio ricordarvi che da 4 mesi da questa parte Ormai portiamo ogni sera le live sul sito Viola Andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirci Perché stasera saremo in live Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso la nuova agenzia Per tentare la sfida di oggi Che se uno scagnozzo mi colpisce Il video finisce Permettetemi la rima Vediamo un attimo ragazzi, come ce la caviamo Devo dire una cosa Sinceramente la voglio dire subito A me sembra che tutti siano diventati più forti Bot, nemici tutti ragazzi, io non so cosa sia successo a Fortnite, ma le persone mi sembrano tutte diventate più forti del triplo, minimo Boh, forse nessuna mia impressione, forse mi sbaglio io, non lo so Un'altra cosa che invece devo dirvi molto più, molto più inerente alla sfida è proprio che voglio fare in modo che i colpi che possono essermi dati siano solo ed esclusivamente di giocatori Quindi se per esempio anche i briganti mi colpiscono, ragazzi, la sfida finisce, quindi non si limita esclusivamente ai scagnozzi Ma a qualunque tipo appunto di nemico non umano Non giocatore Facciamo così Secondo me risulterà il tutto più divertente Per voi Non per me Però Vabbè comunque, Questo lo levo per ora Dato che non lo so ancora utilizzare benissimo Tattico lo shotgun me lo tengo Oh, uh, Passiamolo di qua Ok È permesso? Ciao No No No No No No boss No No Lasciatemi stare Lasciatemi stare No ragazzi E mo come me vado No, sta pure arrivando qualcun altro Dai ragazzi, dai ragazzi, posso farcela, Devo solo fuggire, ciao uh, Ok, allora aspettate un attimo Che vorrei vedere se riesco a eliminare però Il nemico che sta sotto, che dovrebbe stare tipo qua No, vabbè Stava qui No, no, no, no, no, no Vabbè, la, la mia assistenza, però ha seri problemi la, la mia assistenza, ragazzi che ha dei problemi Cosa mi ha colpito prima? Ah no, mi ha eliminato il boss No!